Bah. Ah, addirittura così? Bah, è la Befana, è la Befana. Anzi, non è la Befana, è l'Epifania. È l'Epifania. Allora, proseguiamo invece a parlare con tutte le persone qua del santuario, ok? Con questo movimento circolare. Se non avete già vomitato, siete liberi di proseguire a guardare la live. Ne è passato di tempo, ci dice Aegon. Volevo solo vedere come se la cava la ragazza, la, la tizia aspirante... Che abbiamo salvato da lui, la prigione. Cosa guadagni tu da questo circo? Questo covo di feccia e malvagità. Questo posto è perfetto per lei. La disprezza, ma in realtà la sta difendendo. E quindi cosa vuole? Se ne vada. Basta. Bene. Poi abbiamo lui che se ne era momentaneamente andato appena abbiamo sconfitto i guardiani dell'abisso che ormai erano praticamente a metà corrotti, infatti si sì, combattevano tra di loro, è ancora più depresso, ha la, la faccia che gli arriva praticamente sulle palle. Hai distrutto la regione di non morti, signori dei tizzoni! È dunque così che i signori tornano ai propri troni. <ride> Proprio pietà per loro, è a questo che porta a essere un signore? A quanto pare sì, nessuno vuole essere un signore dei tizzoni. E lui ci dà l'anello di Farron, che è anche un indizio, se vogliamo leggere tra le righe. Eh? Eh, I guardiani dell'abisso cacciavano Utilizzando una tecnica eh, superiore a tutte quelle conosciute È un dono del sangue di lupo Che questo anello potenzia ulteriormente Quindi se vuoi farti una build Guardiani dell'abisso La puoi fare in questa maniera Ma perché ce l'aveva lui? A parte il fatto che ha una spada Uguale a quella eh? Dei guardiani dell'abisso eh? Mm? eh? Eh? Eh? Scusami perché quando okay. sento guardiani del Io chiudo sempre con galassia E quelli dell'abisso mi dispiace no. Parliamo con Ludlet e vediamo cosa può trasferirci dall'anima dei signori dei e delle Guardiani dell'Abissa. Solitamente utilizzato in coppia con un bizzarro pugnale. Le particolari tecniche della Legione di Non Morti prevedono l'utilizzo del pugnale nella sinistra e dello spadone nella destra, per confondere i nemici. Spadone di un cavaliere, corrotto dall'oscurità dell'abissa, come abbiamo visto, avevano gli occhi rossi durante il fight, e padrone del sangue di lupo di Farran. Il cavaliere del lupo fu il primo dei guardiani dell'abisso, ah, Artorias, e la sua spada infligge danni maggiori alle creature che ne provengono dall'abisso. Bene, pronti? Andiamo, io sono nato pronto. Non credo. Nuova area, catacombe di Cartus. Oggi sono particolarmente a scarico, eh, ve lo dico. Come ogni sera, Alessandro... Massimo, veramente. Alessandro oggi. Cognome. Comunque, mentre Ale blatterava dei fatti suoi, vi ho mostrato, in live in HD, un scorciatoie per arrivare molto più velocemente alla seconda... parte Ma... In live in HD? Ma che c***o esatto. dice... <ride> Della... Nella seconda parte delle catacombe, bypassando tutta un'area che non solo ci porterebbe a recuperare un oggetto molto interessante nascosto da una uh, parete illusoria, ma anche essere schiacciati da una palla di cadaveri. Questo è uno dei guerrieri di Cartus che sono veramente molto cattivi e, a quanto pare, anche sono corrotti dall'abisso. Ed ecco perché... Sì, esatto, mi sembra un'ottima idea che tu cada di sotto. E con, con me, assieme a me. Sì, esattamente. Mm? No? Perfetto. Nel frattempo abbiamo trovato una cosa molto importante, mentre parlavate dei cazzi vostri. <ride> Tomo della piromanzia di Cartus. A quanto pare erano dei piromanti, e a quanto pare erano, vi erano vicini a... Uh la zona la, della Palude, prima del Forte di Farron, quindi è un po' collegato. Tomo della piromanzia, contenente piromanzie per la battaglia. Porta alla vecchia maia, le piromanzie di cartus si sono sviluppate separatamente dalle altre forme. Questo spiega la loro diversa evoluzione. E come erano evolve? Rete, eh? Ce lo dite in chat, lo sapete? Come abbiamo trovato il belletto di cartus che causa sanguinamento applicato alle lame, Uh, I guerrieri di Cartus utilizzavano la piromanzia in battaglia uh, per aumentare la loro efficacia in corpo a corpo, non come magia, tipo palla di fuoco, tempesta di fuoco, eccetera, eccetera. Ok, ecco qua l'altra la vecchia conoscenza, uh, ed è Henry, che a quanto pare è, è quite in a pickle, mm? un po' di mal di testa. Capite, è il momento più opportuno. Hai per caso visto il mio compagno, Horace? Che vergogna, sono caduta in una trappola e ci siamo separati. Non lo vedo da allora. No. Capisco. Horace è un guerriero valoroso, se la caverà senza dubbio. Al momento mi starà cercando con tutta la sua determinazione. Se dovessi incontrarlo, digli questo. Io rimarrò nelle catacombe. Lascerò pietre prismatiche per guidarlo verso di me, come al solito. Che le fiamme ti indichino la vita. E invece, no, cara mia signorina, non ti diremo mai e poi mai... Dov'è Aoras? Anche se lo incontreremo E questo perché sennò tu muori eh? Ah, così Sì E se tu muori, la quest In cui ci siamo imbarcati Quella della Di Londor eh, Non riusciremo a portarla a compimento Quindi mi dispiace Ma la risposta definitiva è no Eccola là Chi? Quella è la trappola Ah, pensavo la chat No, è la trappola Vediamo la trappola che occhio! Mm. Attenzione, mm. adesso verrà attivata. Noi ci dovremo, come si dice in questi casi, levare dal cazzo, semplicemente. Eccola qua. Ma attenzione, perché la trappola torna anche indietro. Ed è questa la fregatura. Davvero? Sì, eccola là. Lei va avanti e indietro. L'unico modo per superarla mentre si va a recuperare un drop, quello là che vedete. Sì. di lato, è proprio infilarsi di lato aspettare che lei passi perché qua parte da molto eh, vicino tra l'altro hai fatto caso che questi scheletri devono essere gli scheletri degli Harlem Globetrotters perché sono almeno alti due metri e mezzo <ride> sì <ride> esatto troviamo l'anello latteo di Cartus latteo, quindi abbiamo i celiaci e, e anche quelli allergine a, allergine <ride> allergini a <lattecini>. allergini esatto. <ride> camminiamo su questi ossicini Signor Johnson, non sono... anzi, Mr. Johnson, non sono biscotti. Salve. Qua abbiamo allora. delle nostre vecchie conoscenze. Le ruote di scheletri. E queste, le melmine. Sono veramente molto fastidiose. Comunque, sì, ha ragione bomba, adesso uso il fuoco per le melme, ma prima voglio andare a recuperare questi due drop, anzi un drop, eccolo qua. Le tecniche di combattimento di Karto sono basate sui fluidi di movimenti delle spade ricurve. La loro vita è dedicata al signore supremo Walnir, conquistatore di innumerevoli regni. Questa cosa è veramente importante: che voi ci crediate oppure ci crediate, perché ve lo dico io di crederci. Non siamo in forma di brace, se no, qua ci invaderebbe uno spirito, eh, uno spirito oscuro. Infatti, ci danno una brace in questa zona. Ah eccolo qua Si blendava nell'environment Ti piace questo? Eh bellissima? beh è chiarissimo, chiarissimo. Eh. Mi stai riproxando eh sì, il cazzo però così eh. <ride> Cos <'è? ride> Un consiglio dagli sviluppatori Il ponte sospeso sta per svanire E là in alto Come dire guarda che se non la vedi sei stupido Henry di nuovo mm? Pericolo per lei Ecco Henry Ah, salve, che piacere rivederti. Hai visto Oras? No, non è. Ho cercato dappertutto senza trovarlo. Forse è uscito dalle catacombe. Oh, dove sei fuggito? Non è fuggito, è caduto. Proprio qua sotto, Andre. Mm? Già, esatto. Scendiamo da questa scala che è assolutamente improponibile capire che è una scala la prima volta. E là sotto, in fondo, in fondo, laggiù in fondo, vediamo Oras. Qua in questo altare improvvisato la benda del vecchio saggio, l'anello della strega, una cosa di un'importanza spaventosa riguardo alla lore. Vai, vai. Leggiamole subito così poi Alessandro può parlare delle sue caramelle. <ride> che non si accettano mai bene. Esatto. Dei piromanti della grande palude, arrivato fino a qui, tipico in particolare dei vecchi saggi. La benda impedisce alla luci di passare permettendo di percepire la vera essenza della fiamma, della piromanzia, la fiamma che tutto rivela e tutto nasconde, assieme all'anello. Eccolo qua. Della strega di Izalith. La strega di Izzalit e le sue figlie, bruciate dalla fiamma del caos, insegnarono agli umani l'arte della piromanzia e regalarono loro questo anello. Ogni piromante conosce bene la storia delle streghe, di come essi insegnano la piromanzia agli uomini, nella speranza che imparassero a temere e infine controllare le fiamme, e invece vennero arsi vivi. Bravissima. Alla grande. vediamo eccolo là, bastardo. Comunque, notate una cosa. Eh, là c'è il falò e qua c'è una leva spezzata. Questo, questo si poteva aprire, questa grata. Che qualcuno ha fatto il bastardo. Non che sia passato Patches di qua, ma insomma. Ecco qua. Si è distrutta la palla di cadaveri e ci ha lasciato, come diceva il Bom Bomba, una scheggia di osso. A questo punto andiamo giù molto velocemente. Eccoci qua. Siete pronti ad affrontare questo terribile spettro scuro? Eh? Cercando di non risvegliare tutti gli scheletri. 2003 Zorig l'ammazza cavalieri Cazzuto questo 2003 Guardate che spada Che spada ha? Rossa Grossa, esattamente Solo che non ha stabilità poverino Abbiamo ucciso Zorig l'ammazza cavalieri Ci ha dato una gesture E l'anello degli ammazzacavalieri Dietro un portone bragalone che ricorda un po' la porta del lupo che abbiamo aperto. C'è una cattedrale nascosta. Dove si trova il Sacro Graal? Un calice a forma di teschio. Tocchiamolo. Si sprigiona dell'oscurità adesso. Da Dai, godiamoci il boss, poi torniamo. Osservate oh, bene... Osservate bene quello che apparirà. Ora. Perché ci sono delle congetture molto interessanti. A ah, occhio si è rotta una petroliera. Mm, siamo avvolti nel buio. Ma c'è una lucina laggiù in fondo C'è una lucina Come dire, vieni a prendere questo oggettino Andiamo a prenderlo molto velocemente Che non voglio tornare indietro dopo <coughs> E lo sberle no l'ho mancato ecco qua via un braccialetto andiamo sull'altro via il secondo manca il terzo l'ultimo un boss che a quanto pare fa veramente molto poco ed ecco qua Sconfitto il tuo duro Un gigante. La musica è stato premiato, sai? Mm. Anima di Walnir, il Signore Supremo, torniamo magicamente nella cattedrale. Ah, ha funzionato l'abbassamento di musica che ho fatto perfetto. Mm adesso leggiamo la sua anima e qua ci sarà il collegamento da fare con un'altra creatura che abbiamo visto solo nel filmato iniziale mm -hmm. e si apre la porta e lì è l'ultima cosa che faremo questa sera un boss arduo veramente non so come allora potrebbe... Buttare fuori dell'oscurità dalla bocca e eh, riempire tutta l'arena. Spawnare, ad Ma noi siamo stati molto veloci a colpire i suoi punti deboli con un'arma che comunque fa molto male. Quindi direi che... Perfetto. Allora, l'anima. Vai, <ride> vai di l'or. Walnir. Signore di Cartus, condannò innumerevoli anime a morti atroci perché era il suo desiderio vivere in eterno. Ok? Questo ci dice abbastanza poco. Era un gigante, fondamentalmente si, si evince dalla sua stazza, anche se la coppa da cui si beve e a cui si accede da cui si accede la boss fight non è quella di un gigante. Quindi potrebbe essere una uh, romanzizzazione, come si dice in italiano, <ride> della, della sua figura. Ma uh, c'è un particolare, quando arriveremo, a combattere contro yorm il gigante della capitale profanata che collega i due ne riparleremo più avanti l'altro oggetto che abbiamo preso è eh, questo il tomo della piromanzia del guardiano della cripta il signore supremo voler di cartus cedette all'abisso infatti vomita abisso ma il piromante divenne in seguito un guardiano della cripta e scoprì la fiamma nera e qua c'è il cambio di uh, ambientazione più repentino che uno si possa immaginare. Da una buia e decrepita cripta si esce a rimirare le stelle ai riti delle eh, maglie boreali. Senti, senti che eccitazioni eh. proprio di spessore. Andiamo sul ponte per recuperare l'ultimo anello che ci interessa veramente per la nostra build attenzione guardiamoci alle spalle perché no, quello no, che no, succede guarda. ecco qua ah, vediamo se... se intanto mi cerco ecco bene. eccola qua la colpiamo proprio sulle palle diciamo lei si mette a pancia all'aria ma lasciamola così un attimino Guardate cosa succede. Si mette a pregare. Eh, è incredibile sta cosa. Finiamola. Somiglia assolutamente a un drago famelico, ma il fatto che si metta a pregare è molto importante. Abbiamo anche l'occhio destro adesso del sacerdote. Sullivan, potenzia gli attacchi per tutta la loro durata, donato ai suoi cavalieri. Cioè questo, questa bestia era un cavaliere di Sullivan una volta. I cavalieri che scrutano nella sfera nera vengono attratti in un incubo di guerra e sangue, trasformati in bestie rabbiose. Non stupisce che il Gran Sacerdote doni questo anello solo a, viene, solo a chi viene inviato in terra straniera E questo ce lo dobbiamo mettere assolutamente. Basta, direi, non ci addentriamo ulteriormente ai retail... Uh, quella sarà nel prossimo episodio anzi no, nel prossimo episodio dovremo scendere e continuare dove c'era il falò col demone Iritil lo teniamo per più in là e eh, sarà la prossima zona ancora ecco qua certo abbiamo trovato questa, serpente nero parlavano della piromanzia uh, scoperta nell'abisso da Walnir che ispirò le arti oscure dei guardiani della cripta e mette una fiamma nera ondulata sul terreno. È molto potente questa, è peccato che non essere un piromante. Tutte le tecniche che violano l'umanità stessa, che si tratti di stregoneria o piromanzie, portano allo stesso risultato. In, esce, in esse nasce infatti una volontà propria. Spada sacra di Wolnir. Questo è interessante perché è molto simile a un'altra arma eh, che potremo scoprire più avanti, che ha la stessa lama corrosa, consumata. Questa è corrosa dall'abisso. Quando Wolner cadde nell'abisso, un grande terrore dell'oscurità lo colse per la prima volta e gli chiese pietà agli dei. Questa sacra spada e i braccialetti rubati agli spogli dei tre chierici gli diedero il conforto che cercava. Due, ben due tomi della piromanzia. Come vedete anche lui eh, indossa la maschera che abbiamo trovato poco tempo fa in basso dove c'era il demone. Doniamo quello di Cartus. La dedica. Questo tomo viene dalle catacombe. Interessante. Oggi l'insegnante impara tanto quanto l'allievo. E poi, quello del guardiano della cripta. Non posso accettare questo dono. È oscuro, attinge le profondità dell'uomo, dove risiede una fiamma proibita. Non lo capisco appieno sicuramente non posso insegnartelo. È proibita. Solo chi versa in condizione tragica o sente il peso di un grande dolore potrebbe comprenderla. Dovremmo trovare qualcun altro a guidarlo. Ma da lui le nuove piromanzie che possiamo imparare sono quelle di Cartus, che sono effettivamente votate al corpo a corpo. Ovvero il faro di Cartus. Gli attacchi consecutivi causano danni maggiori, e per noi sarebbe veramente molto interessante, sommata a tutto quello che già abbiamo. L'aggressività di Cartus è stata paragonata a quella di un incendio fuori controllo. Da tempo in memoria il suo faro è un segnale di guerra. E poi l'arco fiammante che è un buff per la spada. Niente di ranged. I guerrieri di Cartus preferivano integrare le abilità dei loro spadaccini con piromanzi di questo tipo, che ne rinforzavano le spade ricurve. Ah, abbiamo una cosa da dargli, che non abbiamo dato nell'episodio precedente. Il carbone che abbiamo trovato nella pagina. Quale giorno migliore per dare del carbone se non oggi? Esatto, perché è stato un bambino cattivo. Well. Cosa si fa la legione di non morti con questo carbone? Dicevano che uno dei saggi di Cristallo si fosse alleato con i guardiani dell'abisso di Farron. Pare proprio che sia vero. È stato infuso col potere della magia, mai visto niente del genere. Ma non c'è da stupirsi, non ho mai letto molti libri. Eh, L'ultima cosa che vogliamo fare è parlare con Greyrat per vedere di farlo avanzare nella sua quest. Iritil, nella valle boreale, è una scoperta importante. Secondo le leggende, era abitata dagli antichi adoratori della luna e dovrebbe essere ricca di tesori. Che ne dici? Dovrei andare alla ricerca di tesori? Certo. Sappiamo che comunque mandarla alla ricerca di tesori è molto pericoloso, però per ora lui ce la può fare. Perfetto. Ah. Vediamo cosa ci sblocca. cenere di grandi valore... Eh, niente di che, che fastidio che non abbia dei dialoghi importanti per le ceneri, l'elmo, il set della legione dei non morti, questo è interessante da leggere, questi guerrieri non morti giurarono sul sangue di lupo, cercavano segni dell'abisso nell'oscurità combattendo una guerra senza fine con i suoi bomini, infatti l'abisso sappiamo che si è annidato in Cartus. In passato oggetti del genere venivano assegnati solo ai signori meritevoli, finché Wolner non li sconfisse e calpestò le loro corone nella polvere. Le corone si unirono e Wolner fu proclamato Signore Supremo. Vabbè, allora, eh, prima di chiudere, dai, diamo il spam coordinato. Ricordate sì. che, che, che, abbiamo la chat di Telegram, sì. abbiamo un gruppo aiuto e sì, un gruppo. Un gruppo sì. di sostegno abbiamo. Abbiamo un canale YouTube dove potete recuperare il meglio del meglio del nostro peggio. Entrate in quel cazzo di gruppo Telegram, se no vi vengo a prendere a casa. Mm, non sembra un'ottima idea. Io la chiuderei qua prima che arrivi eh, i carabinieri. Ma sì, che vengano. Sì. <ride> <ride>